Dal punto di vista ambientale stiamo in questi anni cercando di migliorare tutti gli aspetti possibili, siamo partiti con l'utilizzo di energia pulita e man mano stiamo facendo anche noi degli investimenti per degli impianti fotovoltaici per avere sempre delle energie rinnovabili e poi dal punto di vista di raccolta rifiuti sia dal punto di vista dell'utilizzo di di aziende specialistiche per la raccolta dei rifiuti delle aziende agricole, sia quelli classici per la differenziata dei rifiuti urbani. Quest'anno al Salone del Gusto, come negli altri anni, e speriamo di innanzitutto incontrare le persone che, che sono estimatrici dei nostri prodotti, poi come nel, è già capitato, trovare comunque avere dei degli incontri con delle aziende interessate ai nostri prodotti, alle nostre materie prime e del, dal punto di vista anche organizzativo delle, delle aziende che, che promuovono nel territorio. Eh, in tema di sostenibilità, da due anni a questa parte abbiamo creato delle miscele biologiche ed ecosolidali per poter sostenere le piante del caffè, e creare delle miscele senza l'uso di pesticidi mi aspetto di poter far conoscere sempre di più i nostri prodotti poterli esportare in europa e fuori europa sì, noi come frutto permesso a livello di sostenibilità ambientale lavoriamo da sempre per pesare meno sulla terra quindi vabbè, la scelta di essere biologici sin dall'inizio, 35 anni fa, è la prima e forse adesso non, non fa più neanche così tanto scalpore. Eh, da un punto di vista sostenibilità energetica abbiamo investito anni fa su impianti di fotovoltaici che gestiscano la trasformazione della frutta e tutte le spese energetiche che l'azienda la, la, deve sostenere in periodi più recenti, vista anche come dire, le, le difficoltà di, di, di procacciarsi dell'energia a buon costo, eh, stiamo investendo per fare degli impianti di batteria di accumulo, per poter accumulare tutta quell'energia che i pannelli producono nei, nei, nei periodi di rendita, per poi riutilizzarla nei momenti in cui invece una giornata come oggi, che invece è piuttosto grigia, quello aiuta parecchio. E, poi, tutta una serie di attenzioni per il riciclo dell'acqua nell'impianto di produzione, gli scarti della lavorazione delle mele, fare una filiera circolare, quindi nutrire i vitelli con gli scarti del, della spremitura del, per esempio delle mele o delle pere, e poi usare l'etame dei vitelli per la concimazione dei, dei, dei campi, e quindi cercare di far girare tutto quello che si può restituire alla terra quello che ti, re, che ti rende. Siamo un po' fuori Torino, siamo in Torino con alcuni, con alcuni punti vendita e cerchiamo di farci conoscere sia sul territorio che ancora non sa chi siamo che farci qualche conoscenza, qualche amicizia di gente che sposi i nostri ideali anche fuori dal Piemonte o perché no fuori dall'Italia, insomma. Per noi l'ambiente è fondamentale e la nostra vita, per cui per sostenerlo abbiamo adottato da oltre 10 anni l'utilizzo e la produzione di energie rinnovabili con pannelli fotovoltaici, dopodiché da sempre ci siamo impegnati a prevenire, o dove non potevamo prevenire, gli sprechi a eliminarli, noi producendo aceto possiamo avere delle rotture di vetro, possiamo avere il cartone, la plastica, per cui tutte queste cose qua, gestirle al meglio e cercare di riciclarle. Per quanto riguarda la sostenibilità, non è solo un discorso ambientale per noi, ma è anche un discorso di mercato, io mi occupo di acquisti, e sono molto legati ai nostri fornitori, fornitori che sono cooperative, cooperative di contadini, agricoltori che coltivano l'uva e quindi conferiscono le uve alle, alle cantine sociali. Sostenerli vuol dire continuare a comprare il vino da loro. Compriamo prevalentemente dalla Sicilia, che appunto è fatta prevalentemente da cantine sociali, e, tutta, e dove possiamo rimaniamo sempre in Italia. Il sogno del gusto è un'occasione per noi molto importante dove ritrovarsi incontrarsi e conoscersi. Il marchio Varvello è conosciutissimo o ancora molto conosciuto dalle nostre mamme i giovani e le nuove generazioni perché il mercato è invaso da tanti marchi magari non conoscono tanto il marchio Varvello quindi oggi in questi giorni è un'occasione per, ritro per ritrovarsi, farsi conoscere e poi domani quando vanno a fare la spesa magari ci scelgono noi siamo una piccola azienda di montagna per cui per noi la sostenibilità è molto importante, proprio per il territorio un po' fragile in cui ci troviamo a vivere e a lavorare, quindi da un lato dal punto di vista agricolo lavoriamo piccole superfici seguendo i ritmi naturali e recuperando terreni che in qualche modo erano ormai abbandonati, terrazzamenti in pietra e eh, adottando pratiche biologiche perché siamo certificati biologici, ma allo stesso tempo Pratiche che sono volte a risparmiare le risorse come quella idrica e anche a cercare in qualche modo di ridurre le emissioni di anidride carbonica, quindi non usiamo fertilizzanti di origine chimica, i nostri residui li interiamo in modo che non producano anidride carbonica abbiamo impianti di produzione di energia elettrica e di acqua calda sanitaria attraverso il solare e stiamo sviluppando un progetto per il riscaldamento a biomassa. Per noi questo salone è la prima esperienza, un evento così importante e quindi ci aspettiamo al di là del, della vendita di prodotti localmente quella di riuscire a costruire una rete di contatti anche con altri produttori, con distributori, insomma di poter ampliare la nostra rete di vendita perché abbiamo essendo giovani bisogno di crescere ancora un po'. Uh, io sono la rappresento la pasticceria Perotti a Poncanavese e um, per quanto riguarda la sostenibilità... Eh, abbiamo già da qualche anno cambiato tutta l'illuminazione con, con, con, con i led proprio per abbattere i consumi e tutto dove si può cerchiamo di utilizzare gli incarti, tutte queste cose qua, il cielo, finché ce n'è biodegradabile. Eh, oltretutto cerchiamo di utilizzare tutti dei prodotti che arrivano dal, dal, dalle nostre zone, possibilmente più vicino, dalle nocciole delle Langhe, classiche nocciole, al, al GNP che viene coltivato nelle nostre valli vicino a noi, quindi tutti i prodotti cerchiamo di reperirli vicino, vicino a, a dove abbiamo l'attività. Ecco. Sta andando molto bene, difatti c'è il pienone, sono molto interessati, le persone sono molto interessate e ci faceva molto piacere partecipare una volta, non abbiamo mai partecipato, a questo evento che sicuramente ha una risonanza non indifferente anche per i nostri clienti e ci faceva piacere.